Il 14 novembre 1951 è ricordato per la tragica alluvione del Polesine, con il fiume Po che ha rotto gli argini e ha causato una grande devastazione. Ci sono stati 84 morti e 180.000 sfollati. E le cause di questa tragedia sono diverse, tra le altre la pioggia incessante che da due settimane imperversava in tutto il nord Italia e che aveva interessato non soltanto gli affluenti diciamo, alpini del Po ma anche quelli appenninici. Tutto questo insieme, oltre alla mancanza di prevenzione e anche di comunicazione tempestiva, ha causato poi questa grande tragedia però nello stesso tempo c'è stata anche una grandissima e fortissima solidarietà. Ricordiamo che il 51 era, era dal cinque, in quell'anno erano passati pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia era ancora in grande difficoltà da, da, da vari punti di vista, eppure c'è stata appunto una solidarietà straordinaria, una raccolta di fondi in tutta Italia, ma anche tantissimi volontari che si sono recati appunto in Polesne ad aiutare, anzi altre famiglie hanno accolto nella propria casa, in tutte le parti d'Italia, eh, gli sfollati del Polesni. Di loro, in particolare quelli che sono andati in Piemonte, non sono più tornati indietro nella propria terra di origine. A questo proposito, io stesso ho avuto un'esperienza particolare. A metà degli anni '90 c'è stata un'alluvione in Piemonte, eh, in particolare nel, nell'Albese, nell'Alessandrino. Io ho incontrato una famiglia che era stata di nuovo alluvionata, che era originaria del Polese ed era fuggita eh, da quella tragedia del 1951.